Stimolato dai recenti attacchini terroristici mediatici, voglio specificare il lavoro che intendo fare, che non smetterò di fare, il lavoro che è necessario fare. Il nostro obiettivo, l'obiettivo di noi tutti, deve essere il ridimensionamento della paura, e questo non si può ottenere, altrimenti, se non ampliando le forze dello Spirito. Questo lavoro che io propongo intende appunto coltivare, allenare, potenziare le forze dello Spirito, di modo che sarete protetti, saremo protetti dagli eccessi della paura eccessi che saranno dissolti dalla forza spirituale. E come intendo ottenere tutto questo? Riportando l'equilibrio, rigenerando la multidimensionalità per l'uomo, rialimentando gli archetipi, quegli archetipi che sono stati soppressi gradualmente nel corso di migliaia di anni. Questo si ottiene riallenando le forze irrazionali a danzare con le forze razionali, ricostituendo il potere dell'unione. La poesia, la poesia, è la poesia il luogo dove si... Verifica questa unione di razionale e di irrazionale. Questo è lo strumento sacro che ci è stato dato, la poesia, la poesia del corpo, la poesia della voce. Questo è lo strumento che ci è stato dato per ritornare ad essere guerrieri dello spirito, artisti della parola corpo. Venite, alleniamoci allenatevi per proteggere noi stessi per proteggere gli altri e per rigenerare questo equilibrio in questi incontri noi proveremo faremo le prove come in uno spettacolo per arrivare appunto quando saremo pronti a un grande spettacolo sacro a tanti spettacoli sacri questi spettacoli sacri li eseguiremo online nel momento in cui avremo raggiunto le capacità adeguate. Vi attendo.